Benvenuti, in questo video parleremo degli asteroidi che popolano il Sistema Solare. La scoperta della fascia degli asteroidi ha avuto un inizio curioso. Nella seconda metà del 1700 Titius e Bode osservarono una certa regolarità nelle distanze dal Sole dei pianeti. Le distanze dal Sole sembravano essere legate ad una particolare successione aritmetica in cui ogni termine tranne il secondo differisce dal precedente di un multiplo crescente di 3. Questa osservazione, sebbene non giustificata da alcuna teoria fisica, ha preso il nome di legge di Titius Bode. Le distanze dal Sole dei pianeti allora conosciuti sono in ottimo accordo con la legge di Titius Bode, con una singolare eccezione. Mancava un pianeta tra Marte e Giove, in corrispondenza del valore 28 della successione. Gli astronomi si misero quindi a cercare il pianeta mancante. Nel 1801, l'astronomo palermitano Giuseppe Piazzi scopre un corpo celeste che chiamerà Cerere, proprio alla distanza predetta dalla legge di Titius Bode. Cerere dista circa 400 milioni di chilometri dal Sole e compie un'orbita in 4,6 anni terrestri. Il piano dell'orbita è inclinato di 10 gradi rispetto all'eclittica. È però apparso presto chiaro che Cerere non era solo. Un anno dopo, l'astronomo tedesco Heinrich Olbers scopre un altro piccolo corpo celeste, più o meno alla stessa distanza, che chiamerà Pallade, a cui si aggiungerà Vesta cinque anni più tardi. La teoria del pianeta mancante iniziava a vacillare. Cerere, Vesta e Pallade sono infatti troppo piccoli per essere considerati pianeti. Cerere, che è il più grande, ha un diametro di 900 km, che è poco più di un quarto di quello della Luna. Nei decenni successivi gli oggetti scoperti in orbita tra Marte e Giove sono diventati migliaia. Questi corpi sono stati chiamati asteroidi, che significa oggetti simili a stelle, dato che agli astronomi del passato apparivano puntiformi anche attraverso i più potenti telescopi. Nonostante questo, alcuni asteroidi hanno addirittura dei satelliti naturali. In questa immagine, ripresa dalla sonda Galileo, vediamo Ida con il suo satellite dactyl. Ida ha una forma allungata e misura circa 59 km. Dactyl ha un diametro di appena un km. e mezzo. La maggior parte degli asteroidi si trova nella fascia principale tra le orbite di Marte e Giove. Oggi se ne contano milioni, la maggior parte dei quali di forma irregolare e con un diametro inferiore a un chilometro. Oltre alla fascia principale ci sono due gruppi di asteroidi che condividono l'orbita di Giove. Questi asteroidi sono detti genericamente troiani e si dividono nella famiglia dei Greci, che precedono il pianeta, e dei Troiani, che lo seguono. Le posizioni di questi due gruppi non sono casuali. Un pianeta che orbita attorno ad una stella definisce cinque punti in cui la forza di gravità è bilanciata dall'accelerazione centrifuga. I primi tre punti sono stati scoperti da Eulero, i restanti due sono stati scoperti da Lagrange, che ha studiato questo problema in dettaglio. Oggi tutti i cinque punti prendono il nome di punti di Lagrange. Gli asteroidi greci e troiani si trovano proprio attorno ai punti L4 ed L5. Questi due punti sono stabili, nel senso che un oggetto in orbita attorno ad essi tende a rimanere in quella zona anche a fronte di piccole perturbazioni. Spesso si fa confusione tra asteroidi e comete. La differenza principale sta nella loro composizione. Gli asteroidi sono costituiti in prevalenza da rocce e minerali. Le comete invece sono costituite in prevalenza da polveri e ghiaccio. La tipica coda delle comete è prodotta proprio dalla sublimazione del ghiaccio di cui sono composte. Quando si pensa alla fascia degli asteroidi ci si immagina qualcosa come questo. In realtà la fascia principale è estremamente diffusa, secondo stime grossolane ogni asteroide è circondato in media da migliaia di miliardi di chilometri cubici di spazio vuoto. Infatti ad oggi la fascia degli asteroidi è stata attraversata senza problemi da 12 sonde. Come si sono formati gli asteroidi e perché sono concentrati prevalentemente nella fascia principale? Secondo alcune teorie, gli asteroidi sono materiale residuo dalla formazione del Sistema Solare. Tuttavia, la quantità di massa nella fascia principale è solo una piccola frazione di quella della nostra Luna, quindi largamente insufficiente per formare un pianeta. Alcuni modelli dell'evoluzione del Sistema Solare indicano che i pianeti gassosi si sono spostati dalla loro posizione originaria. È possibile che gli effetti gravitazionali di questa migrazione abbiano scagliato nello spazio profondo gran parte del materiale della fascia. Sono state lanciate diverse sonde per studiare gli asteroidi. Alcune di queste hanno addirittura prelevato dei campioni di materiale da riportare a Terra. L'agenzia spaziale giapponese JAXA ha lanciato la sonda Ayabusa nel 2003. Due anni dopo la sonda ha raggiunto l'asteroide Itokawa. I campioni prelevati da Ayabusa sono tornati a Terra nel giugno del 2010, toccando il suolo australiano dove sono stati prelevati per l'analisi. Nel 2014 è partita a Yabusa 2, diretta verso l'asteroide Ryugu, che ha raggiunto nel 2018. Anche in questo caso sono stati prelevati dei campioni che sono tornati con successo sulla Terra nel mese di dicembre 2020. Nel 2016 è stato il turno della NASA con la missione Osiris Rex. 5, 4, 3, 2, 1... Osiris Rex. year mission: to boldly go to the asteroid Bennu and la sonda ha raggiunto l'asteroide Bennu nel 2018. Dopo essere entrata in orbita e averlo studiato per diversi mesi, la sonda ha prelevato campioni di suolo nel 2020. Se tutto andrà bene, i campioni arriveranno sulla Terra nel 2023. Gli asteroidi custodiscono i segreti della formazione del sistema solare. Inoltre, i minerali di cui sono ricchi potrebbero diventare una risorsa importante per il nostro futuro. Per questo è importante continuare a studiarli.